Grazie, grazie Presidente e ringrazio anche eh, i colleghi di opposizione per aver presentato questo provvedimento perché mi consente un pochino di eh, illustrare l'attività che stiamo facendo in Commissione anche per quanto riguarda eh, ovviamente il trasporto pubblico di superficie, per quanto riguarda i municipi, per quanto riguarda eh, le periferie e per, eh, con un obiettivo eh, sicuramente importante, cioè quello di migliorare il trasporto pubblico a partire dagli interventi che possono essere un pochino più eh, semplici o immediati. Ecco. E io nello scorso autunno, non ricordo bene se fosse il mese di, di ottobre o di novembre, ho fatto un'importante commissione eh, coinvolgendo tutti i municipi, tutti i presidenti di municipio o i loro delegati eh, di tutti i 15 presidenti di municipio per organizzare dei gruppi di lavoro insieme al dipartimento mobilità e trasporti e all'agenzia roma servizi per la mobilità per rivedere le linee, rivedere i percorsi e ridisegnare il trasporto pubblico sulle esigenze dei cittadini, in particolare dei cittadini eh, di periferia, perché eh, in quelle zone magari semplicemente spostare un orario, spostare una tabella, spostare una partenza può eh, cambiare la vita a decine, eh, se non centinaia, di pendolari, di studenti, di persone che ogni giorno devono andare al lavoro perché magari gli permette di prendere la coincidenza con il treno piuttosto che con la metropolitana, piuttosto che con altri mezzi di trasporto, piuttosto che spostare magari un percorso di un autobus che su un tratto è poco frequentato, coprire un'area un pochino più frequentata, molto spesso poche centinaia di metri possono veramente cambiare, cambiare la vita ad interi quartieri e ovviamente questo, eh, questo progetto, questo percorso sta andando avanti in particolare nel settimo eh, municipio insieme ad Agenzia della mobilità appunto al Dipartimento eh, si sta studiando la eh, revisione di tutti eh, i percorsi delle linee che partono dalla rimessa Tor Vergata che è una delle eh, tante rimesse di superficie di, di Atac che serve in particolare le zone del settimo e del sesto municipio principalmente ma, ma non solo. E quindi appunto abbiamo avviato questo eh, percorso eh, importante che si sta concludendo mi sento di dire è stato eh, un percorso importante e, e, e forse che non si vedeva da qualche tempo perché eh, sono stati messi a un tavolo sia le realtà territoriali che eh, l'amministrazione centrale, che Roma Servizi per la Mobilità, che ATAC, proprio allo scopo di eh, rendere maggiormente efficiente il trasporto pubblico. Ovviamente non ci fermiamo a questo e sappiamo bene come eh, quel quadrante eh, necessiti di interventi, eh, di interventi sicuramente eh, importanti. Prima il collega De Priamo citava eh, sicuramente interventi anche per quanto riguarda la rete su ferro, la rete tramviaria, eh, piuttosto che eh, metto, metto un tema al centro del dibattito che magari eh, affronteremo più avanti, se ne parla da tanto tempo del prolungamento della linea magari verso proprio lo stesso aeroporto eh, di Ciampino, o, o la linea tramviaria eh, su quel quadrante eh, con un'ultima commissione che abbiamo fatto qualche settimana fa, eh, Uh, abbiamo cominciato a lavorare, abbiamo continuato a lavorare eh, sulla tranvia eh, Saxa Rubra Laurentina, in particolare per quanto riguarda il primo tratto da Ponte Mammolo a Palmino Togliatti e tutta l'opera sarà inserita nel redigendo PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile che gli assessori eh, competenti, anche l'urbanistica ovviamente e, e, e mobilità stanno preparando così da avere un vero e proprio piano regolatore possiamo chiamarlo così forse impropriamente, delle infrastrutture di trasporto che poi eh, saranno eh, finanziate eh, anche grazie all'intervento di altri enti, di enti sovraordinati, perché quando si parla della città di Roma è importante sottolinearlo proprio perché parliamo di eh, diversi milioni di abitanti più centinaia di migliaia di eh, turisti pendolari che ogni giorno vengono alla nostra città, parliamo di temi che vanno anche oltre eh, ovviamente quelle che possono essere le competenze o le risorse di bilancio di, del Comune di Roma e quindi è importante coinvolgere gli altri enti, quindi il piano urbano della mobilità sostenibile sarà una base, ovviamente eh, il percorso di approvazione passerà anche da quest'Aula, sarà una base poi per eh, andare appunto a confrontarsi anche con il Ministero piuttosto che con la Regione Lazio per trovare i finanziamenti necessari. Devo dire che il Ministero già nel DEFRE, nell'ultimo documento, ha previsto diversi investimenti sulla città di Roma e quindi è importante tendere la mano anche agli altri enti sovraordinati a prescindere dalle appartenenze politiche per il bene della città di Roma. Quindi appunto eh, dicevo Presidente soprattutto su, anche su questo quadrante eh, il, il nostro eh, percorso di miglioramento del trasporto pubblico eh, va avanti, va avanti in maniera intensa, mi viene anche in mente, eh, voglio citare la eh, corsia ciclabile, la bike lane che eh, è in fase di progettazione definitiva a lungo via Tuscolana che potrebbe eh, consentire veramente a tanti cittadini di con uno scambio con la metropolitana, di eh, poter scegliere anche quest'altra modalità di trasporto pubblico. Proprio nei prossimi giorni, a metà mese, lanceremo il piano di espansione del car sharing eh, Capitolino, con diverse postazioni di car sharing che saranno installate proprio nel settimo eh, municipio. Quindi, ecco, Presidente... Mi sono soffermato su questo quadrante della città, ovviamente non perché gli altri quadranti siano tralasciati, ma per sottolineare l'impegno che veramente stiamo mettendo io, tutti i, i colleghi eh, commissari della Commissione Mobilità, tanto di maggioranza eh, quanto di opposizione, l'assessore Meleo e tutto il suo staff per migliorare il trasporto pubblico di questa città. È un'impresa eh, non semplicissima che però portiamo avanti con coraggio e determinazione.